calcio Ma, italiano a livello sì. giovanile mister. Ma ci sono dei buoni giocatori dei giovani interessanti siamo in momento di crescita ci sono alcuni che stanno venendo fuori pronti per la nazionale giovanile soprattutto per la nazionale per cui ci sono dei, dei buoni insegnanti ancora più importante però che mi sembra da dover mettere in evidenza è che ci sono molti stranieri nei settori giovanili, cioè le società vanno già a cercare i giovani stranieri e li portano in strada. Quando vedi delle squadre della primavera che è la porta d'accesso alla prima squadra o a livello professionistico con 6-7 stranieri, 8 stranieri in squadra, questo mi fa un po' pensare che non abbiamo lavorato tanto bene a favore degli italiani.